It's the weekend! Bentornati su Officina del Pilota. Oggi su Baro Impreza VRX STI del 2017. Il proprietario, mio carissimo amico, si chiama Lorenzo De Angelis, in arte LDA. Oltre ad essere un attore e un cantante, è un grande appassionato di auto e oggi ci ha dato la possibilità di testare questa impresa. Buona visione! Nel frattempo, da Officine Cubo, i miei meccanici preferiti, facciamo un bel tagliando alla STI. Andiamolo allora, portiamolo a fare un giro. ce l'era forte beh direi, diciamo di sì però dopo ho speso oggi 100 euro di benzina penso che fare tutte le prove Basta. 20 euro di lavaggio ed è sozza come <ride> prima vabbè ma le Subaru sono meglio sozze no? esatto e infatti è più Subaru ma questo è perché giù di prima mmm sì, sì. <ride> <ride> so perché mi ispira un po' questo lasciamo yeah, yeah, così baby <ride> solo per girarmi, un attimo a Ci passo? Un <ride> po' strappo la lettone Senti là! No. Senti! Sì. Bella Sembra quasi più un aspirato, è vero? Sembra aspirato bella. perché Tira molto in alto, te l'ho detto, rispetto a quella vecchia Che avevo anch'io le hatchback C'era più, ragazzi ha più... come se avesse più giri Poi le cambiate sono cortissime, rapidissime Rapidissime E la cosa bella della Subaru è proprio il cambio sei, si girano tutti quando passi con sta macchina ho notato tutti, sì, tutti. cioè quelli sotto i 40 anni ma guarda che anche quelli sopra i 40 anni si cioè, girano lo stesso questa comunque ormai è una macchina che è rimasta nel concetto. se tu ci pensi che ho questa macchina ma adesso non questo modello, ci giocava Gran Turismo ma sì. quindi questa Subaru ha anche i siti posteriori perché la mia non ce l'ha Madonna, non puoi capire quanto so comodi, cioè io ci farei un viaggio qua dietro, eh. sinceramente. C'è anche gli attacchi Isofix. So di gente che sta dietro durante i viaggi e si lamenta del rumore dello scarico, che si sente tanto. Non è gente affidabile. Tu. No, infatti di solito faccio scendere sul lato gris. Sì, Sì, eh. Faccio un viaggio di 500 km con quel sound nel, nel cervello che ti perfora. Ti, ti metti tappi? No, è uguale, non te lo senti, io sono basse frequenze. Cioè questa è una macchina che se tu usi su una centralina intelligente consuma anche 12 litri dipende come schiacci il pedale ovviamente la macchina comunque eroga 300 cavalli stock quindi sì. tra bollo e superbollo quanto ti costa? allora in totale fra bollo e superbollo io spendo sui 1.5 l'anno ok e assicurazione? assicurazione siamo sui 1200 l'anno la prima Subaru ce l'ho avuta verso i 25 anni che era la 2006 STI ho avuto sempre Subaru, però sempre con lo stesso motore, perché sempre tutte 2005 la prima era 280 cavalli, la seconda che era la hatchback, quella tagliata dietro, 300 e poi questa qui che ha lo stesso motore ma ha delle cose tecniche migliori, fra cui le sospensioni, poi dentro soprattutto la Subaru è cambiata tanto rispetto a quella vecchia, cioè quella vecchia sembrava una tema del 96 che era tutta di plastica, queste invece l'hanno migliorata molto, nel senso che dentro c'ha sedili in pelle, sedili riscaldati, navigatore, touchscreen, sensori, ce cioè, l'hanno modernizzata molto. L'ho tradito, tradito il marchio per un po' di tempo perché ho avuto una Abarth competizione, poi una TT, ma c'è un detto: una volta che provi una Subaru STI non torni più indietro. Motore boxer, turbo, cioè comunque non c'è tutti questi cavalli, però quell'erogazione e quella potenza che tu c'hai sulla Subaru STI non l'ho mai trovata in nessun'altra macchina. Ha una linea, ha un un'aggressività proprio mi piace proprio la macchina com'è perché è uno status symbol ne, se ne vedono pochissime in giro e devo dire che la figura che fai con la Subaru STI rispetto magari a tante altre macchine che costano magari molto di più non ce n'è io la uso come una smart cioè non è che io la Subaru la uso, la tengo in garage e la uso il weekend io la uso tutti i giorni Bella grave, bassa. C'è questo scarichetto che abbiamo messo che non è male. Qui c'hai i differenziali, ok? C'è la centralina intelligente e hai 150 cavalli. Ok. Sport 280, Sport Sharp 300 e ti cambia l'erogazione della turbina da qui, vedi? Uno del gas, dai gas? poi hai i sensori del parcheggio telecamera hai un impianto Arman Kardon dentro comunque che suona molto bene musica anche molto civilizzata molto civilizzata e poi hai anche i sedili riscaldati è una macchina che hanno fatto molto comoda anche bello che però diciamo che io ci ho messo questo scarico un po' più aperto per sentirla un po' di più che non mi bastava hai fatto bene eh sì poi vabbè c'è il tettino pure vedi sì no più l'option è questo L'unica cosa che manca su questa Lorenzo sono i cerchi d'oro. Sono d'accordo, però alla fine quando c'avevo la Subaru con i cerchi d'oro, eh, tutti quanti mi davano del, del coatto antico. Ma <ride> che.. però è il suo colore, effettivamente con un cerchio nero sei un po' più, un po più elegante. Po più elegante sì. Ma è quella lettone dietro che è arrogante, si sì, può da fare la Impressionante la lettone! Facciamo un bel sound pure la mini eh! Mi sa divertire eh? <ride> Fa, eh, ero il produttore fa, fa. discografico di questo giovane ragazzo qui esatto. E poi però che è successo? Che Un giorno è ven venne in studio da me con la Subaru, con la Hokai esatto. E mi disse, eh, senti andiamo un attimo a prendere un caffè Prima, seconda, terza e la mia vita è finita lì Ho deciso di aprire l'Officina del pilota. Quindi <ride> se, <ride> se vi piace un po' questo mondo qua tutto merito suo. Comunque devo dire che il tuo canale, oltre ad essere specifico, tecnico è anche divertente, ti faccio i complimenti. Grazie, ma è un po' perché come dicono i nostri amici, è spontaneo, è alla mano, è alla mano. Infatti noi ci teniamo sempre per mano. No, quello no, eh, anzi io adesso vado via dopo aver detto questa cosa. <ride> L'ollo prossimo step delle due Subaru, ovviamente in, inseriamo anche la mia e vediamo la seconda generazione versus l'ultima generazione quali sono le differenze principali come vanno le due auto secondo me possiamo fare un bel video diciamo che è un problema perché se c'è l'amante e stai in giro con questa macchina ti beccano 100% subito, paro paro sgamato cioè, di... Sgamato. ma io non sì. ce l'ho quindi <ride> <ride> per gli amanti delle Mitsubishi ragazzi lo so questa è una diatriba che non finirà mai, mai. più eh, però sappiate che a noi non, non ci cambia nulla anzi ci piacciono le Mitsubishi tanto quanto le Subaru per cui non, nessuna diatriba sono due macchine dirette rivali ma so da paura tutte e due quindi sì. avere l'opportunità di avere pure una bella Evo eh. Non io sarebbe... vorrei la Evo la Subaru la Scala GTR la M3 la M4 tutte la Porsche la Ferrari come sì. facciamo però? No, per una eh, bisogna lavorare ragazzi e realizzare Tanto. i nostri sogni quindi un po', un po il, il canale è anche un po' questo dare sì. la possibilità a tutti voi di sognare un po' le auto che non, che non possiamo guidare poi anche di darvi la possibilità e questo è importante per questo vi dovete iscrivere a questo canale di raccontarci le vostre storie come io sto raccontando le di Lorenzo tutte quelle che abbiamo raccontato precedentemente e di lasciare spazio a voi con le vostre auto perché a noi ci piace fare proprio questo mestiere qui Voi ci raccontate le vostre storie E noi mettiamo sul canale la vostra auto se è bella la facciamo diventare epica Bene ragazzi noi ci vediamo nel prossimo episodio Mi raccomando non dimenticare di iscriverti su questo qui Lo vedi questo bottoncino che sta questo qui Lo devi cliccare e ti devi iscrivere al canale Ciao alla prossima Ciao